Un caro saluto dallo staff di Tg Scuola Bene Comune e dal professor Libero Tassella. Vi invitiamo all'ascolto di questo importante comunicato. La scuola non va solo sanificata, soprattutto cambiata. La scuola, come abbiamo visto alla ripresa, si è dimostrata fortemente impreparata. Oltre che per il Covid-19, essa è impreparata in sé, solo ora percepiamo in tutta la loro drammaticità i ritardi di anni e anni non solo di disinvestimenti ma di tanta troppa polvere tenuta volutamente nascosta sotto il tappeto con leggi ampiamente fallite come l'autonomia, la dirigenza scolastica, i tagli del personale la razionalizzazione della rete scolastica, il proliferare di progetti, nella maggior parte dei casi, inutili e autoreferenziali. Con l'asservimento dei docenti, essi hanno perduto la loro autonomia, sono stati ridotti ormai a esecutori passivi ed indifferenti di una didattica di Stato, sotto il rigido controllo dei dirigenti scolastici sono diventati impiegati della trasmissione delle competenze, che alla fine dell'anno rendi conto dal dirigente scolastico. Alla programmazione hanno sostituito la compilazione di format preconfezionati e i docenti sono ormai controllati in ogni fase della didattica, soprattutto nelle valutazioni e nelle verifiche finali. L'imperativo categorico alla fine dell'anno di questa scuola è la promozione generalizzata, perché tenere un alunno a scuola un anno in più ha un costo. Così ora abbiamo una dispersione diversa, una presenza passiva alla fine certificata con un diploma che attesta la povertà educativa che presto si trasformerà in un analfabetismo di ritorno con le ripercussioni sociali di impoverimento culturale del capitale umano, con la sottooccupazione e la disoccupazione giovanile. Ora le contraddizioni vengono finalmente al pettine, si diceva all'inizio. I dirigenti scolastici urlano nei collegi, solo se minimamente contraddetti, e minacciano sanzioni sull'orlo o in preda a crisi di nervi per le responsabilità che incombono sulla loro testa, per una legislazione che risale agli 40 del vecchio secolo e che ora per i rigidi protocolli anti-Covid sentono ancora di più. Se si perde l'occasione offerta da una situazione di crisi per cambiare la scuola, si spreca una condizione, crediamo, irripetibile. È un treno che non va perso. Non vorremmo però che ancora una volta il cambiamento fosse solo quello descritto con una battuta da D'Angredi al principe Zione del Gattopardo durante la celebre scena del ballo. Si ricordi che alle crisi, Spesso segue il cambiamento, ma potrebbe anche non cambiare nulla e si potrebbero ristabilire i vecchi equilibri. Anzi, ci potrebbe essere un arretramento, un'involuzione con la diffusione della didattica a distanza in un periodo post-Covid. Del resto per molti è molto più comodo insegnare da casa senza la presenza degli studenti. Oggi il re è nudo e far finta di non vederlo come tale è da ciechi. La scuola, dopo questi ultimi vent'anni di riforme e di tagli scriteriati, è in agonia. Ora che ci sono i fondi del Recovery Fund, il non cambiarla con una buona spesa, citando Mario Draghi, sarebbe un disastro per l'avvenire del nostro paese. Vogliamo una scuola seria, con insegnanti preparati e selezionati con concorsi, democratica, che sia un ascensore sociale per le classi svantaggiate, che non lasci indietro nessuno, ma col tempo esalti le eccellenze, che assicuri la libertà di insegnamento e il pluralismo nelle scelte metodologiche. Questa non può essere la scuola digitale ad una dimensione che per il Covid-19 ci stanno proponendo e propinando. Una scuola che si fa arida e ripetitiva istruzione ad estramento online e non critica e feconda relazione sociale ed educativa. Indispensabile per apprendimenti significativi e per la crescita umana, culturale e sociale delle nuove generazioni di italiane e italiani, siano essi siciliani o lombardi, siano essi appartenenti ad una famiglia di professionisti o di operai. Questo è tutto, saluti dal professor Libero Tastella e dal suo staff. Arrivederci e alla prossima!